le dici di averti qua e siamo sicuri che sarei ancora con me per tanto tempo è certo. in prima linea e, per te grazie sì. grazie Adria, Adriana scrivi sì, le due paroline ah. vieni Adriana sì. grazie ancora no, no. Sì. grazie ciao sì. Adriana io dico che è una poetessa di primo piano sì. però sì, lei, è sera, lei è di madre lingua rumena la scrive in italiano in una maniera stupenda sì Infatti io penso in italiano, non penso più in rumeno quando scrivo, quando mangio, quando qualsiasi cosa faccio. Inserisco sì, in italiano. Grazie. Comunque anche io sono molto affezionata a te, mi hai dato l'input di andare avanti, quando sono stata male mi hai dato l'input di andare avanti. Ehm... E dare. Sì, ti ringrazio per il, per, per il premio ricevuto l'anno scorso. Sì, adesso è nato un altro bel libro, sì, adesso... ah, con, con le immagini tratte da Mario Ceroli. Mario Ceroli, per chi non lo sapesse, è uno scultore italiano di primo livello, quello che ha fatto il cavallo di... Rai, ce ce portato presso, e lui ha già fatto dono negli anni scorsi ma forse ce l'ho lì di un suo lavoro per la copertina di un nostro libro quindi una nostra antologia ha avuto il piacere di poter essere di stampata con il copertino a un'opera di Mario Celuli non ci sono problemi per questo lo sai no. Sì. No, abbiamo fatto delle cose molto belle lui, sì. con Mario Celuli Adesso ho preparato questo libro qui. Che bello. Bellissimo, grazie. Eh, grazie. Poi lei scrive delle cose che sono anche un po'... Vogliamo leggere una? Sì, dai, guarda. La fai tu a caso, eh? Leggi a caso. Fai delle cose Leggo a caso, eh, tra l'altro, insomma... Michela, anche Adriana, potrebbe essere una delle persone che invitiamo ai nostri reading, no? Assolutamente Mi eh, sì. Puoi raccontare mentre io vado a caso? Sì, eh. che ogni mese abbiamo un appuntamento mensile dedicato alla poesia quindi eh, organizziamo proprio in questo spazio dei reading aperti eh sì. ovviamente a tutti i poeti che vogliono venire a leggere o no, anche chi non, è, chi non ha magari mai iscritto e vuole provare a scrivere e venire a leggere il proprio testo, quindi ovviamente sono a, aperti a chi vuole aderire. Ogni mese scegliamo un tema, quindi io con Chiara io propongo il tema, Chiara approva se, se il tema può andare. E io diciamo proposto che, solo la poesia erotica. Ed esatto, è, è, è, è, è, è tutto iniziato da, dal mio compleanno in realtà, perché abbiamo organizzato una festa dedicata alla poesia con tutti gli amici. è, la luna, si... è la luna è, la è la luna. il tuo pianeta. Esatto, esatto. E quindi da lì è partita l'idea di fare ogni mese un incontro mensile qui con tutti i poeti. comunque e... fatti vedere. E no, no, ma lei è così. Che... Eh, no, noi no, do... dobbiamo, do... dobbiamo, dobbiamo documentare. Dobbiamo, documentiamo. E quindi, quindi. A... sì, no, no, ti ringrazio, Bruno. <ride> Perché no, da questa bellissima iniziativa poi ogni mese ci incontriamo, quindi molte... è il, prossimo il prossimo appuntamento è il 12 febbraio e il tema che abbiamo scelto, essendo ovviamente il periodo di carnevale, è la maschera. Mm -hmm. Quindi ho anche Bene. invitato i poeti a venire chi vuole indossando proprio la maschera. Brava. Ma prima del 12 febbraio c'è cioè anche la prossima settimana, il esatto, 29. Esatto, 29 eh, che è sì, il 29 gennaio dedicata dedicato all'opera lirica. Con anche quadri quindi saranno Beh, quadri. E... Come si fa sì. per partecipare? Quali sono i tempi per poter eh, aderire? In realtà abbiamo una mega chat sì, sì. <ride> dove Chiara ovviamente aggiorna tutti i partecipanti. Quindi chi ovviamente vuole può mettersi in contatto direttamente con Chiara oppure potete scrivere a me e poi ovviamente mm -hmm. eh, diciamo ci sono gli intressi sì, di sì, comunicazione. Sì, sì. Poi ogni settimana viene fatto viene realizzato comunque in base agli appuntamenti in comunicato stampa che viene diffuso ovviamente anche tramite la stampa nazionale, quindi viene diffuso ovunque, e sui social, noi, eh, nelle testate nazionali e, e ovviamente l'importante come dico sempre, è quello ovviamente di dare voce e spazio soprattutto ai giovani, quindi cerchiamo ovviamente di accogliere tutti ma anche di accogliere nuove voci, quindi lo spazio per sì. chi vuole anche provare a scrivere e a entrare in questo mondo esatto. esatto. è arrivare. È arrivare. Eh, le maschere <ride> esatto le maschere, possono eh. essere anche le maschere adesso leggiamo sì, leggiamo una cosa mm -hmm. bellissima che ho trovato di Adriana Alibi Chissà com'era la terra Prima dell'amore Forse colma di anime Fluttuanti usa e getta Con la paura del tempo Che sotterrava piano i silenzi ghiacciati della luna Una volta l'ho messa nella tasca di jeans Si è sporcata dei miei demoni Ed è andata via Scivolando verso Washington Come una bambina con un lascio il in mano per sparare per sparare i sentimenti sprecati bravo, bravo. bravo. bravo. Vabbè, è un bravo. bravo. grazie grazie bravo grazie grazie grazie grazie grazie Essendo ovviamente il periodo di carnevale è la maschera. Quindi ho anche esatto. invitato i poeti a venire chi vuole indossando proprio la maschera. Bravo. Ma prima del 12 febbraio c'è anche la prossima settimana, il esatto, 29. Esatto, 29 eh, che è il, è dedicato, sì, il 29 gennaio è dedicato all'opera lirica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 un in, in, in mano, per sparare per sparare i sentimenti sprecati Bravo. Bravo. Bravo. È io, è stato stato Bravo. grazie grazie Bravo. grazie grazie grazie grazie grazie